Sono nato a Mosca, ma non ho ricordi della mia infanzia. Ero ancora in fasce quando le fiamme del rogo nucleare distrussero il vecchio mondo. Io e 40.000 altri moscoviti trovammo riparo nelle stazioni della metropolitana, nel ventre della città. A distanza di vent'anni, ora un manipolo di coraggiosi ha deciso di tornare in superficie, sfidando l'abbraccio di un inverno senza fine. La metropolitana era la nostra casa e la nostra fortezza contro gli orribili mutanti che infestavano le gallerie. Eppure non avevamo mai perso la speranza di poter tornare in superficie. Ma un giorno apparve una nuova minaccia e ci trovammo coinvolti in una guerra dal cui esito dipendeva la sopravvivenza della nostra specie. Benvenuti gentil o gentildonne donne Questo canale è nuovo, proprio contenuti diciamo un po' gameplay, un po' così c'è caccheggio ecco Spero che vi piacciano e niente iniziamo uh, Metro, diciamo che l'ho sentito tante volte e mi sono chiesto com'è sto metro E come dicono o oh, è brutto in senso brutto Diciamo che eh, ora iniziamo dal metro vecchio per capire un po' la storia, perché ho capito sono collegati i, i, i, tutti i metro, quindi sì. Uh. Allora, Abbasso un po' l'audio, perché è un po' forte. Mia faceva più freddo. Miller e io eravamo ormai vicini alla superficie, presto saremmo usciti nel vento urlante. Non me la ne la frega, ho un gran cacchio. Ehi, hey, Artiom, quando hai lasciato la tua casa nella stazione... Pensavi mai che saremmo finiti in un posto come questo? Senza sapere se stavamo per salvare il nostro mondo o per spedirlo dritto all'inferno. Così farò inizio. Uh. Grazie, boh. Per raggiungere la superficie dovremo attraversare l'avamposto militare, Artiom. Oh, uh, bello sento dei movimenti nella stanza accanto, apri la porta e io ti copro le spalle eh oh, zio a me non me lo dici comunque dicevo che è anche un gioco bello vecchiotto perciò questo va tutto in Usa questo uh, uh, come dicevo via via essendo via. che il gioco è bello vecchiotto uh, mm. non mi aspetto tutto sto eh. Oh. però no, speriamo in bene eh uh, si sì. A ah, basta che ok Artium, guarda se trovi delle munizioni e dei medikit in quelle casse. Sì, che siamo qua alla passo. Ok, siamo alla all'astopasso. Sei pronto Artio? Seguimi. Ok, saliamo. La voce già l'ho sentita, però.. Eh. Ah, minchia quanto è complicato, scusa. Uh -huh. Sembra che non ci sia nessuno Cominciamo la voce di questo del, del il signore C'è un soggetto Prima di arrivare in superficie Ti ritroverai a bocciare come un pesce qua Ci siamo quasi Si sì, va è complicato come minchia è complicatissimo il gioco Ok uh... Carica l'arma E' eh, caricato E' statica okay. Ah c'è il mello uh. Oh Cristo sbio Sto terror Oh Oh Minchia mi sento tipo a risentivo con la mira del cacchio Un movement di merda Uu Izio oh. Ti sei un poco due Non hai capito che significa Aver giocato A 60.000 giochi dove devi Spammare Oh via, yeah, st stupida è morta. Ok. Tatto Non ho più ammo. Ho una pistola, non una pistola. Andiamo a tirare. Tiriamo insieme. Eh, dillo, prima. È venuto fuori, mi la ecco. zio, sono caduto però. Bella l'ambientazione post-apocalittica Ed eccola qui Artium. La Rispondi Bullman rispondi Passo Ciao Mi sento forte e chiaro Passo Siamo, siamo alla torre. torre Ripeto siamo, siamo alla torre. torre Gli altri sono usciti Passo. Passo Affermativo Abbiamo stabilito un contatto Ormai dovrebbero essere dalle parti della torre Passo Ricevuto quante volte fa, porco 2? Ma sei scemo? Sto chi te è morto, ma ti tengo a prendere a schiaffi. Eh no, zio, è noto che scendi la macchina di È molto lieto di quanto caro mio. Tu avresti cosa ucciso? Cosa ma che è sta luna? Ormai un cerchio cerchio ok se dice cerchio no, non ho un buon secchio mantenete la calma Ma si sì, guardate le munizioni che non ho si sì, temo che sarà più dura che nella biblioteca si però zio Zio, devo andare a pugni. Posso andare a pugni, io vado a pugni. Bello non poter sparare. Madonna, sono Kratos. Zio, non ho i colpi. Marecchia Fammi se ha messo la cosa. Eh vabbè, mandami pure un... una fotuta divinità, una costa apocalittica, non lo so. Sì, e vabbè. Oh, eh zio, uh, un po' di serin, che puzzia lì. Partio! Okay. Sei sveglio finalmente. Hunter sta arrivando con notizie dalle altre stazioni. Andiamo. Ah, proprio a me mi devi rompere le palle. Oh di devo oh, dire Non debita, ma è lenta, come? Andiamo ma minchia, oh, è lentissima. Merda, porci, ne ho peggio. Chi è il bambino che piazza, X? Sì, Nicolai? Latte La stazione non potrà resistere ancora per molto agli attacchi Dobbiamo fare qualcosa. Cos'altro possiamo fare? Ah allora, come ho detto per essere un gioco vecchio No Aspettiamo di sentire Io cosa dire, è non è male è. Eh no, vabbè che ho visto giochi molto vecchi sì. molto sì. mega sì. ha... CAD ah. Oh signor bene Ser gay Ok va bene non parlo Dai, zitto dobbiamo aspettare molto Si non cacare le palle Ok Niente visitatori Pieter? Pieter? Pieter. Oh, sei tu? Priviet! Ok Spera Ah, è la Salve, Salve! Come stanno i feriti? Non ci sono stati molti miglioramenti Due Non sono i soldati? Morti. I tetri non uccide. Ma i soldati scusa quelli di prima, cioè vi fa appezzar questo le e, e questo sì. prima o poi le porta alla morte. Oh. faccio. Ciao. Oh. Ah, aspetta, così è buon recupero. Aspetta. Statevi no. lontani da me. Oh. oh. Me Ne cambietti che ti caga addosso. Satiavolo, chi sarà mai? Allora. i mutanti non bussano prima di entrare apri quella dannata porta oh. ma c'è tipo un gonzil assurdo che mi squarta Eh, uh, che cacchio è un Power Rangers? benvenuto all'expo Hunter mio? grazie, ora chiudi la porta un pezzo che non ci si vede, Hunter. Lieto di rivederti, Alex. Hunter il power. Salve, Artyom. Ciao. Allora, Hunter, che sta succedendo nel mondo esterno? Non molto. Più che altro si sente parlare dell'Expo e dei non morti che infestano le vostre gallerie. Ok. Mm -hmm. Artyom, ho incontrato un tizio mm. che vendeva vecchie cartoline di New York. Ho pensato alla okay. tua parete. Ah. Questi non sono i soliti modelli. Grazie, sono bro. Le dite lunga peggiori. Tetri. Ma. Beh, qualunque cosa siano, il mio ordine ha un motto. Sei ostile, ammazzalo. I tetri non uccidi. nel condotto di Sapevo io. Tanto usciva un Godzilla che mi squartava. Io mi tolgo. Il porto io un mi tolgo gruppo gruppo dalle par eh. da condotti là. Solo per sicuro. Dove me la procure un'arma? Vabbè, tu hai il Kalashnikov ovvio che ho i pugni. Prendi un'arma, Martio! Ma dove? Maledizione, non si erano mai accentrati tanti. Ah stazione. però tu sei un bastardo che ti prendo la cappa invece la pistola di merda. Lì esce qualcuno. Odaldi Giusto Odaldi Un po' la chiosa Ti ho detto che doveva... E ti sei fatto suo Poco due Poco due oh, Poco due le munizioni con una sensibilità di merda Eeeh, uh, strimone! Zio, però ho detto che questa sensibilità da morto non è che posso fare chissà che cosa ah, ah, ah, ah, uh. Poco Porco due Minchia, per conto di ci voglio tipo due ore. Cioè, amene che sono da pad. Oh, Poco 2: Anchio, stai bene. Ma certo, è un cecchino. Ragazzi, niente, Tetri. Anchio, stai bene. Solo te, ma certo, è un Anche cecchino con i occhi, ragazzi. I tetri sono qui. Niente tetri qui, è questo che ha fatto fuggire solo la solita feccia uh. delle gallerie. Anche se non li vedi, i tetri sono qui. La loro arma è la paura, è questo che ha fatto fuggire i mutanti. Si era un bel audio, non I tetri non sono dei semplici mutanti, sono i novi omnes, il passo successivo nell'evoluzione. Ok. Hai nice mai sentito parlare della guerra per la sopravvivenza? È eh, una notizia uh, per cool. uh, okay. Abbiamo persa e ti prende, Alex? Sai, non importa, se volete andare al macello come pecore, accomodatevi pure. Me, Io difenderò la mia vita con le unghie e con i denti. No, e trascinerò l'inferno con me, parecchi di quei tuoi nuovi omines. Pensi di essere in un vecchio finto? Boi, guardati intorno, Hunter: dieci soldati addestrati al combattimento, fatti a pezzi, con la mente distrutta. Hanno distrutto il posto di guardia esterno. Eh, zio, bev'è una pistola. Bella se lo buttano qua. Corri, però Adesso la Nutella Ma? Dove c'erano? Allora il PTSD come è noto? Nooo, cioè però minchia è un fottuto AK Non è che pure morire, con la pistola ho sopravvissuto in questo momento Cioè fai cagare letteralmente a questo punto Lo sa il diavolo cosa sta succedendo là fuori Oltre il perimetro Devo andare in ricognizione Vengo con te? Ascoltami bene Artyom okay. non sarò di ritorno entro domattina Vai alla stazione di Polis e cerca un tale di nome Miller Spiegagli quello che mi è successo E raccontagli cosa sta accadendo nelle gallerie settentrionali Ok. Mostra questo a Miller Così saprà che ti mando io Adesso okay. è tutto nelle tue mani Artyom Non deludermi E cosa è scompasso dalla mia mano? Se vogliamo so. Dobbiamo eliminare questa minaccia, a qualunque costo, eh, dobbiamo eliminarla, è chiaro? Eh zio, state calmo, c che c'è scritto? Russo, bene. Ma? Ma era ora, te la sei presa comoda come al solito, prendi la tua roba e vai al binario, gli altri ci stanno aspettando, ci eh, vediamo sì. lì e cerca di non scordarti nulla, Artyom. Ok, il nome è brutto, ma è scomodo, me lo ha Ho capito tutto. Ok, tutto chiaro, assolutamente. Eh, c'è una K sotto il tavolo. Che bella musica! Ciao. Dove trovato? Eh, non mi fufo? Ma di queste stronzate. Eh non me cacchio le palle a me. Allora vabbè, allora, può. Proprio... Eh, questo non è un diario Ah, Ah, Ah, ho capito. È tipo una bussola per farci vedere andare. Ma non è male sta cosa? Sei di nuovo ubriaco? I bambini sono più forti di me Che mi spostano Faccia tu cacchie. Salve Arteum Hai bisogno di armi? Sì okay. Diamo un'occhiata Mitragliatrice calibro 5.45 Prodotta nell'armeria È poco precisa E quando si surriscalda brucia come l'inferno Che cagata Tu hai dio ci devo spagno Prendi anche delle munizioni. Che merda, però. Ecco un caricatore universale per la batteria. E infine una maschera antigas. Invidare un'altra maschera. Aiutami che è invece c'è dietro. Dovessi salire in superficie. Ok. Kit oh. di pronto soccorso dell'esercito oh. se serve. Ok. Salve. Allora Ciao. sei pronto a partire? Sei pronto? Andiamo allora. Eh sì, vai NPC, sicurezza dei nostri confini. la bacca. Ok. Hai nulla? Hai preso l'equipaggiamento? Allora andiamo. Capirai che equipaggiamento. ho siete avuto. Sei diretti a Riga? Sì. me lo date un passaggio? Certo, ma in cambio dovrei aiutarci a tirare la leva. Non c'è problema. Andiamo allora. Eh, vabbè, sì, vabbè, guarda, vabbè, vabbè. posso girare? Vabbè. non ho il corpo. Che Dio ce eh. la mandi buona! E eh, mi posso allora, spezzare il collo pronto. 60 gradi stai Artium! Uh, Artyom, finalmente libero. Beh, almeno finché dura il viaggio. Sarà divertente e sarà pure pericoloso. Meglio, ma Poi è, è mione, giusto. Scommetto che morirà uno di questi la prima volta, lasciavo la mia stazione e la sicurezza che ho. Avuto. Mi preoccupava, Bem, nascosto Eh non piangere, minchia. Allora, da dove vieni? Da Riga, sto facendo il giro dei miei fornitori. Devi ah. aver visto un sacco di posti, allora. Via, sì, via, via. il mercato è proprio accanto ah. a Riga, ed è una stazione grande. Andavo regolarmente a Polis, ma ultimamente per arrivarci, devi avere oh, una gran viaggio. fortuna. Puoi wow. essere membro della. Gira, gira su quel carrello. Come mai? L'Ansa agganci nell'intera rete della metropolitana e controlla parecchie stazioni, ma non vede di buon occhio i forestieri. E se non è l'Ansa a crearti problemi, devi vedertela con i rossi, gli imperialisti o i normali banditi. E ultimamente questi tizi ci stanno proprio dando dentro. Quando non combattono contro gli estranei, si scannano tra di loro. A dire vero, Non posso neppure. Allentate, ragazzi! Che succede, Peter? Una carovana militare è rimasta bloccata nei pressi della Alexeyevskaja. È crollato un tunnel o qualche stronzata del genere. Oh, Dovremmo usare la galleria di servizio per aggirare la Alexeyevskaja. Ah, cazzo, io la odio, questa galleria. E <ride> quelli ridono, D'accordo, Peter? Apri la porta. Non ha senso restare bloccati qui per sempre. Perché? Cosa di strano? Uh. Beh, è una galleria normale, forse meno illuminata delle altre Ti sono passato l'altro mese Non fischierà e... Beh, non tra... mi piace, questo è tutto Zio, però, e poi vedo la rangheda un po' Fate buon viaggio Non sarà un buon se viaggio Siamo carrello a Dobbiamo farcela senza troppi problemi se mi escio ma c'è un motivo Oh merda, quelle questi non mi piacciono per niente se tu volevo per la verità. Dannazione Che dove sono? Desta sono dannazione. le 8 e un qua semmi aiutate a spingere la onda yeah nelle sotto andando in questo che registrando i okay, video alle 8:15 ho un dubbio le spalle, un certo. no che che a volte scusare non vedere che orario dobbiamo uscire da qui al più presto quando ci sono loro questo posto fa paura e poi mi fanno tanta pena loro loro chi non li senti piangere come sarebbe eh, devo bloccato non va bene di cosa diavolo va platerando Boris Boris Boris ehi hey, cosa, cosa mi sta succedendo ah allora è normale che vedi come il chiappo. la mia testa Artyom, che succede oh, oh, oh. morti allora, sto avendo una granata negli occhi proprio il granata cieca di CS:GO. che secondo... ha qui se vogliamo sopravvivere Dobbiamo eliminare questa minaccia No A qualunque costo Dobbiamo eliminarla Eeeh uh, Bello il rinculo Mamma mia Proprio esecuzione indiretta Quello un alieno Non è un mutante sì però zio è eh. un po' di animazione la potevi mettere Cioè non l'ha manco toccata è morto uh, Gangster uh, vivi Se non mi smettessi sì a ciecarmi gli occhi sarebbe so anche bello Eccomi qua Cosa diavolo sta succedendo? Merda Ragazzi per l'amor di Dio ragazzi svegliatevi Boris, Boris svegliati Boris Merda è inutile Ah uh, ok Ma da dietro davanti No dietro non può essere Oh Dio Boris Figa Oh Fuo uh, esecuzione diretta. Tieni Artiam, prendi la mia doppietta. Bella la doppietta. Aspetta. Ha lo allora, spada e volte o cosa? Animazioni da Nobel oh ma sembra dietro vuoi venirmi ok ma se mi stanno aprendo l'anno non è colpa mia 怎麼來這裡會很高興 like Avemmə. me che no. Ho bisogno di bere qualcosa. Ok. Ok. BIRRA ok ragazzi. Vendiamo alla salute del nostro amico Artyom, che passa indenne attraverso mostri e anomalie. A Artyom! Alla tua salute! PRIVIET Prost! Se non fosse stato per te, Artium, ci avrebbero affettati come dei salami. Meriti una medaglia. Non esistono oh, una almeno un po' di munizioni extra. Tieni, prendile. Un'arma una mi sarebbe più piaciuta che delle munizioni Arte, per un'arma di merda. Arteon. Vino! Ma che vanno il vedi, cosa Ma davvero sei immune a quella merda? Come Vediamo vuole. se almeno la vodka e i funghi lo stende. <ride> Giusto, dobbiamo controllare. Alla nostra ah. buona sorte, torna a casa. Alla tua salute. Oh, quante volte bevi! Moccata per te, cavolo. eh. Uh, nessuno regge questa volta. Eh, salute. Allora, racconta: la galleria che porta al mercato è chiusa. E io mi annoio a morte a starmene qui con le mani. No. Una specie di onda invisibile ci ha volte e siamo svenuti non mi sono ripreso c'era un un'orda di un che che c'era la caccia ma il nostro amico Artyom stava bene quella merda nella galleria non gli aveva sì, fatto niente amico mio. e ma stava spando a quei papà. bastardi non so che ciao fatto. la mia merce è la migliore dei paraggi anche perché è l'unica <ride> ma non è che ha tutti i torti devo che posso suonare uh... Che ho mosso, sai? Ok, uh, allora vado. Ho i miei diritti, fammi uscire dalla stazione. In fondo, che te ne frega se vivo o muoio? Proprio niente, stronzo ho ricevuto ordine. Ah, da parlare proprio con qualcuno? Wow, davvero sei arrivato fin qui? Su un carrello Ti chiami Artyom? Ehi, uh, c'è un tizio che ti aspetta alla strada nera. Wow. Ti ci porto io per un, un giro sopra. Me lo dai un proiettile? Ehi hey, ragazzino, va a metti da Grazie, andiamo tutti Barbo, ascolta, devo andare alla stazione arida per certi miei affari Ok Questo schifo di posto è isolato Sì. Io però conosco una strada secondaria Ok È un passaggio che la gente del posto ha paura di usare perché pensa che sia maledetto Ma ho sentito dire che quella merda nelle gallerie non ha nessun effetto su di te ti faccio una proposta ok aiutami a raggiungere l'arida e una volta arrivati io ti darò il mio AK ci stai? bene AK eccoti un anticipo casomai avessi bisogno ammetto, di pergnarti okay. dell'equipaggiamento sei pronto? Sì, so pronto è inutile perdere tempo in questa fogna bravo hai capito bene Penso di a sola come nudo posso prendere munizioni vedi stonks non avevo voglia di camminare da solo Sì, vero zio eh Me ne va dei muffan si aspetta a te. Tieni gli occhi bene aperti, dobbiamo scendere da Che palermo. mi hai Un sacco di gente è morta in queste gallerie, ma se ci guardiamo le spalle a vicenda, andrà tutto bene. Vabbè deve le palle. Uh. Uh, è solo una vedetta isolata. È raro che attacchino gruppi di viaggiatori. Ma se sei da solo, fai attenzione. Ah, Cristo Dio! Notato che il volume al messo che c'ho. Oppure, la minima cosa mi può far venire un infarto. Molto, molto interessante. Se però, Zio, sei l'andomelà a morte. Posso aprire? Non posso, aprire, posso aprire? Uh, di qua Oh Oh quello se n'è andato Da nah, Volevo andare là Ah di là Ah Ok Non faccio domande Poi ne una pistola. È un fucile a pompa. Merda, i membri di una carrozza sono tutti morti. Non riconosco le opere dei partiti. Vada dove metti piede, il minimo scricchiolio potrebbe tradirti. Ah, mo', un filo di inciampo. un sistema eccellente per liberarsi di ciechi e scavezzacollo. Sai cosa devi fare? Oh, con due... Ma è l'ennemico. Sì, di bot è diventato Warzone. Figa. Come fa a vivere ogni volta? Vabbè ah sono tutti immortali, figa. Ma almeno l'headshot one shot, no? Oh, trimone. Boom, headshot. Zio, ma se spammi sono uno stronzo. più merdosa che c'è presisco la pistola, almeno one shot in testa minchia la phase uh, uh, metro vabbè quando parlo ho fatto la sfiga assoluta yolo Poi non cagarmi le palle oh allora, basta e poi la pompa Ah è morto Triste Anyways uh, Vabbè io seguo te saltiamo No ok qua Senti io non aspetto sti roppo picciati Eh? Ma non vedo nessuno. Beh, mi cotto l'occhio. Oh, oh, oh affanculo. Uh! Mo'. Eh, zio però non è che ti posso scaricare un caricato per Basta, mi avete rotto le palle. Oh, è che sono immortali Però dopo qua a me ho a porco due Visto che ho di insegna L'arma secondaria è più veloce di ricaricare visto? La verità, spesso brucia il culo. Eh, zio, però, minchia. Ma che. Ma che sta ballando, porco 2? Però eh, oh, quello non lo affronterei, quel verso, però. Giusto? No? Zio, eh no, no, tutti i colpi dell'Europa. Però tu hai una K, è una pistola. Vai, boh. Stanno le ambi più merdose del mondo. Ok, siamo sopravvissuti. sì. non è che tu hai. Oh. Beh, i colpi in atto Zio! Zio! Zio Vladimir lo chiameremo perché se no eh, non va bene! Allora! E eh, zio! Cioè non è che te posso caricare il culo ogni volta! Uh. <gasps> Porco sto per cadere giù! Ok comunque nel video metterò un po' di tagli perché sembra un episodio duramente troppo, capito? Cioè trovano le parti un po' buon... noiose e figa. Scrivetemi se vi piace perché se non vi piace porto direttamente qualcos'altro di seghe. quindi.. Perché non ho solo questo, ho anche quello molto migliorato. Oh, non bastava avere i sali calcagna. Dovevamo pure Cioè c'è cioè il, il metro nuovo. Martium, perquisisci i cadaveri. Eh, zio, e mi non mica mi cagare le palle. Devo sempre toccare le persone morte. Comunque, come dicevo, porco 2. Um, posso portarvi anche Metro exo no, Exodus, no mi sa che è quello più moderno. Molto migliore, capito, no? E se vi porto, come si dice, un gioco. -ago? No, uno di più. Cioè, è nel mio programma il giochiogo. Abbiamo recuperato qualche fatto nella vita, no? Ma che? ho la sensazione che posto. Ricorda i nostri patti, conto su di te, ragazzo. Cioè, sì, no, posso fare ti posso fare da scudo se Martino, Martino. qualcuno ti penetra. Bella. Apriti e ti prometto che tornerò a lubrificarti una bella mano di vernice oh, la grande porta ti sento mi stai chiamando sono morto sempre morto. Sono splendide Canta ancora Canta solo per me Ok uh. Che diavolo mi è successo? Ehi, sotto ah, allucinoggi Un'esperienza orribile ok e eh, zio è eh, un po' di fretta sai non è che voglio farmi inculare da questi così grossi e muscolosi non da qua? No no ah dov'è andarci? proviamo? vai porte le chiavi volevo dire <susurra> Ciao, no, si è Ok, di qua. Porta, no. Porta, no. Porta, no. Luce rossa. Rite! Non lasciate i vostri fratelli a due gambe in balia di una morte assurda! Ci lasceranno a una morte assurda! Siete soldi lì dentro! Ci sproneranno! Ah, Chi vi siete portati dietro? Tabda azione, i Avvia il carrello, se vi andiamo a salvarli! Tieni duro, Artyom Il fato è dalla nostra parte! Ehi, hey voi! Fa come dice, questi tizi non hanno nessun senso dell'umorismo Ma cosa vedono i miei occhi? Barbo, amico mio, sei proprio tu! Non speravo più di vederti vivo Sai, guarda cosa hanno stamato i group Dannazione, siamo nei guai fino al collo Ehi, Micalice, che coincidenza! Stavo proprio venendo a trovarti Avete sentito, ragazzi? Tirate fuori il servizio buono. Barbon è venuto a trovarci. Ora vedi di non sparire, Barbon. Finiamo un lavoretto e torniamo da te. Ricordi dove devi aspettarci? Sì, sì. Ne sei sicuro? Posso aiutarti a ricordare. Se capisci cosa intendo. Assolutamente. Ti sparo. Ok, vediamo che hanno una mitragliatrice, cioè però ok. Ciao fatevi vedere Piano, niente movimenti bruschi Chi non mi venisse E' Ehi ragazzi, sarà meglio perquisirli questi due Bella la calibus Allora volta. vecchia spugna, cosa porti questa volta? E chi è questo ragazzo? Ascolta capo, sono sicuro che possiamo trovare una soluzione Ma certo Andiamo a fare due chiacchiere Tu tieni d'occhio il ragazzo Bacchia. posso camminare c'è l'omba ma non c'è il coppo mm, bel fatto oh, fammi entrare mm, mega mai. ok dai che vi dico okay. eh, e va benvenuti al mercato diamoci una mossa o preferisci goderti ancora un po' la loro compagnia Ehi, non parlarmi con quel tono. Ok, va a cagare. Allora, credo che per oggi Va bene così. Se vi piace, eh, cioè se volete un altro episodio me lo dite. Quindi scrivete nei commenti tipo voglio un altro episodio. O poi se non ne volete, vai, semplicemente Eh. Porterò un'altra cosa. Credo però. Eh, ah, cioè a me. Diciamo garba un pochino. Forse anche perché è un po' inizio, capito, no? Comunque spero che il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e ci vediamo in un prossimo video.